Scendendo da Villa Bianca non si può non fare visita alla splendida città di Vignola che si trova all'imbocco della valle del fiume Panaro. Alle mie spalle potete vedere il castello di Vignola ma questa città è famosa in tutta Europa per la produzione di ciliegie, infatti è famosissima la ciliegia moretta di Vignola. La coltivazione della vite era già largamente praticata in epoca romana sui terreni alluvionali del fiume Panaro che attraversa la città di Vignola. con Katrin. Buongiorno, Buongiorno Katrin, assessore giovanissimo al turismo e alle politiche giovanili. Sì, parlaci un po' della tua vignola. Allora innanzitutto perché si chiama vignola? Siamo in provincia di Modena e vignola deriva dal nome latino vineola che vuol dire piccola vite proprio perché chi abitava in queste zone produceva un sacco di vino eccetera eccetera da lì anche ed è diventato diciamo il simbolo del nostro comune da lì insomma, Vignola si è sviluppata è stata in mano diciamo, a varie famiglie importantissime come gli Estensi, i Contrari che questi nomi diciamo, famosi che danno il nome a vari monumenti storici quali eh, la Rocca il Palazzo Boncompagni la Piazza dei Contrari eccetera eccetera perché Vignola è architettura è la culla nativa di alcuni importanti personaggi nomi nomi un certo Jacopo Barossi, che adesso molti collegano alla torta Barossi in ambito culinario, ma diciamo <ride> che il Barassi ha un'entità un po' più grande, è un personaggio abbastanza famoso, Ludovico Antonio Muratori, dove noi abbiamo la casa natia nel nostro splendido centro storico. E poi Vignola, appunto tornando alla sua origine, è agricoltura perché chi è che non conosce le famose ciliegie di Vignola? Nonostante i vari tentativi di imitazione, la ciliegia è nostra. La moretta. La moretta, la famosa moretta, esattamente. Poi abbiamo varie aziende che producono appunto la ciliegia. È chiaro che la ciliegia fresca si può trovare solo nei periodi di maggio-giugno, dove viene raccolto, dove qui viene fatta anche la festa precedente alla nascita di queste ciliegie, che abbiamo i fiori, la, festa, la famosa festa della fioritura, dove, che dove molte, abbiamo molti turisti, molte persone che arrivano nel nostro territorio e partecipano a questa iniziativa, dove ovviamente non possono mancare gli stand gastronomici, appunto perché Vignola, sempre per ricordarlo, è architettura, ambiente e non gastronomia, insomma, siamo in provincia <ride> di Modena, di non perdiamo di vista questo punto, visto che diciamo, l'ambito alimentare, ormai il food è diventato una cosa famosissima, e, ebbene sì, qua si mangia bene, oltre ai tortellini, noi come vignola possiamo vantare unicamente, unicamente le ciliegie, queste ciliegie che vengono anche vendute sotto spirito, abbiamo un'azienda famosissima che esporta in tutto il mondo, con l'alcol, eh, insomma le ricette sono tante da partire da, queste, da questi prototipi fino ad arrivare a delle confetture buonissime di morette amarene, insomma il commercio è abbastanza vasto del nostro quindi prodotto, quindi mangiare si mangia sicuramente mangiare bene, mangiare si mangia sicuramente cosa bene, cosa si può visitare? Allora come visita abbiamo la rocca che eh, dobbiamo dire che la rocca di Vignola è di proprietà della fondazione, non è di okay. nostra proprietà, è la proprietà della fondazione di Vignola visitabile tutti i giorni ehm, è particolare perché riporta all'interno degli affreschi poi ricordiamo che si chiama Rocca e non Castallo perché la, è il nome è differente per, a seconda della funzione Rocca era proprio per difendersi diciamo che era un abate di nonantola che costruì appunto questa struttura così imponente per difendersi dagli attacchi diciamo dei paesi limitrofi okay. poi tutto, tutta la storia come dicevo all'inizio ha visto succedersi un sacco di famiglie finché eh, poi il, siamo arrivati a un papa che si è messo in mezzo dopo i vari, le varie vicissitudini tra famiglie, tra gli estensi, tra la, la famiglia dei contrari. Una volta esauriti diciamo, i figli maschi, gli eredi, è intervenuto il papa che ha ceduto diciamo, al suo figlio legittimo di, di nome buon Compagni sia al palazzo che okay. le varie strutture ok, quindi la rocca da visitare quindi la rocca poi. da visitare, Qui, appunto stavo dicendo il palazzo palazzo Boncompagni dove all'interno possiamo individuare la famosa Scala Chiocciola mm. sempre di Jacopo Barozzi, che è stata, che è conosciuto in tutto il mondo come Il Vignola quindi non si può sbagliare l'origine diciamo dove questa Scala Chiocciola è famosa perché ha una struttura particolare che le permette di sorreggersi, di sorreggersi scusate, senza un sostegno vero e proprio. È, diciamo è un'architettura incredibile che anche oggi tutti gli artisti si chiedono ancora come abbia fatto a realizzare questo specialmente in un periodo dove parliamo siamo dal 1300 1400 vignola inoltre fa parte dell'unione terre dei castelli ricordiamo che vignola è l'unico comune città le terre dei castelli perché appunto quello che ci collega sono i castelli che ogni paese ha e quindi all'interno dell'unione oltre a vignola abbiamo stilamberto guiglia marano dove ci sono delle bellissime località, anche esterno, oltre alle frazioni, abbiamo appunto tra le frazioni Villa Bianca, che collega Campiglio, che fa parte di Vignola, e abbiamo tutta la, la Zocca, dove è famoso per Vasco Rossi, insomma, chi è che non conosce Vasco Rossi? La, il paese <ride> Insomma, un gran fermento, questo. un gran fermento, e poi ricordiamo che comunque Vignola è vicino a Maranello, insomma, il marchio per eccellenza abbiamo la Ferrari, quindi Modena non è solo Ferrari, Modena comprende tanti comuni tra cui appunto Vignola e soprattutto in questi paesi che fanno parte dell'Unione la cosa molto bella è che si possa toccare con mano e avere delle esperienze magnifiche, emozionali con i prodotti di questa meravigliosa terra. Assessore, grazie mille, grazie buon lavoro, buon proseguimento, grande. Grazie. <ride>